Allora, buonasera a tutti. Questo blog che è uscito il 4 aprile ha avuto un po' di successo. Eh, questo blog, quando l'ho scritto appunto quasi un mese fa, mh, non, non ho dato molti dettagli. In questo video voglio dare qualche dettaglio in più perché più persone mi hanno scritto in privato perché non riescono a seguire perfettamente questo blog. Perché, ripeto, è povero di indicazioni. Sì, ci sono le espressioni, ma mancano molte altre indicazioni. Allora, andiamo a vedere come risolvere questo problema. Andiamo in QGIS. Allora, la prima cosa che voglio dire è che questo metodo che trovate qua mh, spiegato in questo blog post ha um, un requisito fondamentale. Il requisito fondamentale è che eh, questo layer che contiene le immagini deve avere un sistema proiettato e non un sistema geografico. Okay? Per poter utilizzare queste espressioni, questa e questa qua, deve avere, soprattutto la prima, deve, avere, eh, deve essere un, un layer appunto con sistemi proiettati, cioè l'unità di misura deve essere il metro e non i gradi, ok? quindi la prima cosa che dovete fare, se utilizzate le immagini, perché normalmente chi utilizza un layer che contiene le immagini, queste immagini nella stragrande maggioranza dei casi sono state realizzate o col cellulare o con lo smartphone eccetera eccetera o con altri strumenti e quindi... Il geotag, quindi le coordinate sulla posizione sono oh, espresse in eh, latitudine e longitudine, quindi è un sistema, l'unità di misura sono i gradi. Quindi la prima cosa che occorre fare, primissima cosa che occorre fare per seguire questo post, è di proiettare questo layer da sistema geografico a sistema proiettato. Quindi questa è la prima cosa da fare. Quindi andiamo in QGIS, io ci ho c'è un layer che contiene delle foto, foto geotaggate, <coughs> vado a prendere lo strumento, questo qua importa, foto geotaggate, prendo questa cartella, ok, esegui e vedete qua ottengo subito questi punti, ogni punto di questo, se lo vado a interrogare, vedete all'interno ci sono, c'è l'immagine e i vari percorsi, latitudine, longitudine e così via, ok? Ora la prima cosa che occorre fare, ripeto, è quella di eh, proiettare questo in un sistema metrico. Queste foto oh, le ho scattate in Toscana, quindi devo utilizzare un sistema proiettato per la Toscana, quindi o il 3003, Gauss Boaga 3003, oppure il 32632 32, e così via. Quindi prima cosa devo esportarle, sono di salve elementi esri foto foto quindi già l'avevo fatto ho già ho fatto un test quindi lo chiamo sempre foto ok e da qua devo cambiare il sistema di riferimento non so voglio utilizzare il 32632 quindi dico salva e lui lo esporta ok questo questo già l'ho fatto quindi io da qua questo lo tolgo e vado a caricare quello che mi è rimasto là quello che ho già fatto che si trova sul desktop su foto, questo qua, foto ok, apri aggiungi e lui me lo aggiunge qua, naturalmente devo cambiare anche il sistema no, oh, il sistema è differente, ok 32632, ok quindi questi punti sono quelli di poco fa però nel sistema come vi ho detto nel sistema uh, 32632 che è metrico a questo punto basta seguire il blog, ok? Tutte le espressioni sono là, ma continuiamo. Quindi, quello che dobbiamo fare, la prima cosa che dobbiamo fare è quello di, eh, di, di andare sull'etichetta etichettarlo, per esempio, qualsiasi attributo non ci interessa, tanto poi lo nasconderemo. La posizione del testo, per esempio, la mettiamo qua sotto, ok? e poi questo qua lo facciamo trasparente in modo tale che non si veda, almeno non lo devo vedere ok vado ad attivare i dati ausiliari quindi avvicino su uno vado a prendere non so file name va bene ok quindi ho attivato i dati ausiliari poi devo andare su un tema aggiungo un altro layer che è questo qua il primo a questo qua vado a prendere e voglio associare le immagini quindi simbolo raster da qua sotto gli do come eh, valore del campo le foto vedete aggiunto le foto eccole qua ok va bene ora quando vado io a spostare queste foto si deve spostare o meglio in questo caso è come se spostasse le etichette però ora vado ad associare io allo spostamento, l'offset dell'immagine, quindi da qua vedete, vado su offset e da qua devo associare un campo, però prima devo creare questo campo, il campo che devo creare su foto, quindi accedo nella tabella attributi che è questa, vado nel calcolatore di campi e vado a creare, come c'è scritto nel, nel blog, un campo che chiamo off, off di tipo testo, ok, M metto 50, ma in realtà questo qua eh, dovevo fare eh, un campo virtuale, ok, qua devo andare ad incollare, andiamo a prenderla dal post, che è questa espressione, quindi questa qua la copio, copia, e la vado ad incollare in QGIS, ok? È la, è la stessa espressione copiata la metto qua e quindi gli dico ok di tipo testo off di tipo crea campo virtuale ok e lo applico e perché non l'ho preso anzi eh, ho creato il campo scusate ora allora da qua devo associare off qua sotto off ho riassociato qua non devo lasciare i millimetri però devo lasciare e devo mettere unità di mappa perché ora quando lo sposto eh, siccome all'interno dell'espressione c'è una differenza di coordinate è meglio utilizzare unità di mappa detto ciò dovrebbe essere tutto a posto quindi se vado qua questo lo sposto qua vedete l'immagine qua questo da qua la metto qua ok questo da qua la metto qua ok e, e così via questo facciamo un po più grande questa immagine ok non so questo da qua lo voglio qua, per associargli la linea di richiamo si può fare in due modi, o la costruiamo noi la linea di richiamo oppure andate direttamente qua e gli dite disegna la linea di richiamo. Quindi la seconda parte che è il disegno vero e proprio, le linee di richiamo, o si fa seguendo questa mia, mia procedura, cioè aggiungendo un altro layer qua e utilizzando questa espressione, oppure direttamente andate ad utilizzare eh, questa funzione che ha già il QGIS, già pronta, ok? Quindi potete scegliere un linee curvate e così avete le immagini traslate dove volete ok e ho preso altro punto, ho preso questo punto questo era qua, ok Ormai questo qua si è rovinato. Ok. E quindi si spostano dai vari punti. Tutto qua. Ciao.